Allora, dobbiamo eseguire quest operaz queste operazioni. 3 quarti, meno 2 quinti, più 7 decimi. Sappiamo che se vogliamo addizionare o sottrarre delle frazioni tra di loro, è necessario preventivamente fare in modo che tutte abbiano lo stesso denominatore, trovare quindi quello che si chiama denominatore comune. Il denominatore comune si individua calcolando il minimo comune multiplo tra... 4, 5 e 10. In questo caso i numeri sono semplici, sono bassi, quindi è molto probabile che voi lo vediate a occhio qual è il denominatore comune. Se non lo vedete a occhio eh, potete calcolare il minimo comune multiplo. Se non sapete calcolarlo, il minimo comune multiplo, non c'è verso che eh, lo impariate, potete procedere in questo modo. Partite dal denominatore più grande che è 10 e vedete se 10 è un multiplo degli altri denominatori 10 è un multiplo di 5 sì perché 10 diviso 5 fa 2 quindi con il 5 il 10 potrebbe andare bene però 10 diviso 4 non è un numero intero quindi 10 non è un multiplo di 4 non va bene quindi il 10 non può essere preso come denominatore comune a questo punto prendo il multiplo di 10 immediatamente successivo a 10, cioè 20. In pratica faccio 10 per 2. Allora, 20 ovviamente col 10 va bene, è un suo multiplo. E 20 va bene anche col 5, è un multiplo di 5 perché 20 diviso 5 fa 4 ed è anche un multiplo di 4, perché 20 diviso 4 fa 5. 20 quindi eh, funziona ed è il multiplo comune a 4, 5 10 più piccolo possibile, quindi è il minimo comune multiplo. A questo punto voglio scrivere la frazione 3 quarti come una frazione equivalente con denominatore 20, lo stesso lo voglio fare con 2 quinti e lo stesso con 7 decimi. 20 diviso 4 abbiamo detto fa 5 quindi per passare dal 4 al 20 ho dovuto moltiplicare per 5 il 3 quindi deve subire la stessa sorte quindi deve essere moltiplicato per 5 il 5 per diventare un 20 è stato moltiplicato per 4 quindi anche il 2 va moltiplicato per 4 il 10 per diventare 20 è stato raddoppiato, quindi anche il 7 deve essere raddoppiato. A questo punto non resta che calcolare il risultato tra 15 meno 8 più 14. 15 meno 8 fa 7 più 14, 21. 21 ventesimi è il risultato. Se mi fosse venuta una frazione non ridotta ai minimi termini avrei dovuto semplificare. In questo caso invece siamo a posto così perché il 21 e il 20 non hanno fattori in comune quindi è già ridotta ai minimi termini, non si può semplificare ulteriormente.